Come si diventa personal trainer? Sono anche del parere che l'esperienza batta il titolo di studio in questo campo. Si sta parlando della salute delle persone. Un'altra cosa che è illegale è... Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. L'argomento di oggi è la figura del personal trainer. Prima di iniziare voglio definirvi la differenza tra il personal trainer e l'istruttore di sala Il personal trainer è un libero professionista che lavora in modo indipendente con il proprio cliente Indipendente significa che non dipende da nessuna palestra, nessun centro fitness, da nessuno Dipende da se stesso Con il proprio cliente significa che c'è un rapporto uno a uno Il personal trainer dedica il suo tempo, la sua ora retribuita al cliente che lo paga L'istruttore invece è una figura che è dipendente Nel senso che ha un rapporto di lavoro con il centro fitness, la palestra che lo paga Allora un salario, insomma, c'è capito Il rapporto che ha con i soci della palestra è quello di supervisore e controllore Nel senso che controlla che tutti si stiano allenando in modo... Decente, che nessuno si faccia male e che nessuno usi in modo improprio gli attrezzi della palestra quindi viene meno il rapporto uno a uno tipico e caratteristico del personal trainer ma ora voglio spiegarvi come si diventa personal trainer 1. formazione universitaria chi si è laureato in scienze motorie oppure ha ottenuto una laurea in medicina, ingegneria biotecnica, laurea in biologia o biomedica Oppure è un diplomato a ISEF, un massaggiatore o un osteopata? Hanno i requisiti. Per partecipare a dei corsi di specializzazione presso la scuola italiana per personal trainer, la FIF, la federazione italiana fitness oppure presso l'accademia italiana per personal trainer per ottenere il riconoscimento di personal trainer. Quindi chi esce da questi corsi di laurea non è un personal trainer, deve conseguire dei corsi di specializzazione per diventarlo. Si può diventare personal trainer anche senza seguire una formazione universitaria. Italia. Quindi magari per chi scopre questa passione troppo tardi, magari si è già iscritto a qualche altro corso, però vuole diventare personal trainer. Esistono dei corsi di formazione per diventare personal trainer che alla fine di un determinato percorso ti conferiscono dei certificati. Solitamente sono piramidali, nel senso che prima ti fanno fare un corso basico. In quello dell'ISSA, ad esempio, è chiamato entry level. Una volta che hai superato quel corso, puoi passare a quello sopra, l'intermediate. E una volta superato anche quello, puoi passare all'advanced. Di questi corsi ce ne sono tantissimi, di tantissimi tipi, di tantissimi livelli. C'è ISSA, che è un semestrale, e secondo me è quello tra i più accreditati, ci sono anche alcuni un po' più discutibili che possono variare dal 4 settimane a anche due giorni. Si può diventare personal trainer in un weekend. Quindi queste sono le modalità per diventare personal trainer. La mia opinione, secondo me sicuramente il percorso più valido è quello universitario. Non si possono mettere a paragone una triennale, una quinquennale contro un corso di anche se quello migliore di sei mesi, le conoscenze, le basi non sono le stesse. Quindi sicuramente se siete appassionati e state per decidere il vostro corso di studio e volete fare quello, andate per la laurea in scienze motorie. Ciò nonostante, sono anche del parere che l'esperienza batta il titolo di studio in questo campo nel senso che penso che uno che abbia alle spalle 50 anni di esperienza in ambito di palestra, fitness, allenamento sia molto più affidabile di un ragazzo neofita appena uscito dal corso di studio e appena ricevuto il corso di specializzazione per questo motivo io penso che il migliore e il più affidabile sia colui che non smette mai di studiare perché comunque tutti i certificati che si ricevono anche da un corso di due giorni sono riconosciuti dal coni e ti permettono di essere un personal trainer quindi sono validi però chiunque esce da questi corsi deve continuare a studiare deve continuare a documentarsi perché questo mondo è in continua evoluzione e colui che si ferma perché dice, toh guarda io ho la laurea e ho il corso di specializzazione, quindi sono un personal trainer con la migliore formazione possibile, però si ferma lì. Per me è peggiore o meno affidabile di uno che magari ha preso il, davvero il certificato in due giorni, però poi ha continuato a costruire su questo con altri certificati, con certificati su certificati, corsi su corsi e continua a studiare. Il problema che secondo me esiste è che questi corsi di due giorni ti permettono alla fine del secondo giorno di mettere a curriculum il fatto di essere un personal trainer. Cioè dopo i due giorni tu puoi praticare. Secondo me questo è illegale perché io ho frequentato questi corsi, io sono diventata personal trainer in due giorni, ma io non mi sono mai sognata... Di permettermi di seguire qualcuno Si sta parlando della salute delle persone E per me questo è davvero incredibile e impensabile Che dopo un corso validissimo Non sto dicendo che io non ho fatto un corso valido Anzi ho imparato tantissimo E sono felicissima di averlo fatto Ma io non posso pensare che dopo un corso del genere Qualcuno si permetta di seguire qualcuno È un problema perché... Adesso l'avvento dei social ha fatto sì che le persone si fidino di altre persone Soltanto perché riescono a vedere il loro fisico Voi non avete idea di quante ragazze mi scrivono ogni giorno chiedendomi di essere seguite Nonostante io non abbia mai detto di essere un personal trainer Quindi in teoria loro non dovrebbero saperlo Però siccome ho un bel fisico, siccome mi alleno, dispenso consigli Allora vogliono essere seguite da me ma essere seguiti da una persona, ragazzi, è importante, non possiamo affidare la nostra salute a chissà chi, dovete documentarvi. Quindi io sto cercando di fare questo video per incitarvi a farvi due domande, porvi due domande, quando pensate di affidarvi a qualcuno. Come ha ricevuto questi certificati? Quanta formazione ha avuto? Sta continuando a documentarsi? Queste cose sono importanti perché state dando la vostra salute in mano a una persona. Volete dei risultati ma dovete anche affidarvi alla persona giusta, qualificata e non alla persona che ha un bel corpo e un bel fisico sui social. Personalmente io continuerò a studiare... Adesso che sto finendo la mia laurea in economia posso dedicarmi a quest'altra mia passione. Non voglio lavorare come personal trainer perché non è qualcosa che mi stimola però mi interessa questo mondo e infatti grazie ad adidas io a maggio farò due viaggi prima in germania e poi a amsterdam per seguire dei corsi di formazione il programma si chiama exos ed è riconosciuto a livello internazionale ed è molto valido infatti sono felicissima di questa opportunità che mi dà adidas e quindi io nel mio piccolo continuerò a costruire la mia formazione per piacere personale in modo da poter continuare a collaborare con adidas in modo semplice più efficace sempre meglio molto importante che ci tengo a dire sono due cose uno è illegale che un personal trainer vi faccia la dieta vi possono dare consigli alimentari ma non vi possono dire porzioni quantità dosi la dieta da frigo un personal trainer non ve la può dare chi ve la può dare sono i medici o i biologi nutrizionisti, oppure vi può prescrivere la dieta al dietista soltanto dopo prescrizione medica. È molto importante, è illegale. Un'altra cosa che è illegale è il fatto che il personal trainer non vi faccia regolare fattura. Solitamente, non tutti, non soprattutto non quelli alle prime armi, hanno una partita IVA, anche se dovrebbero secondo me, Comunque, è importante che vi facciano regolare fattura, perché è una prestazione di lavoro. Voi li pagate, loro hanno un reddito e hanno una remunerazione, quindi è importante che paghino le tasse. Scusate, è uscito fuori il mio <ride> aspetto da economista, ma è così. Spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia dato qualche illuminazione. Mi raccomando, scegliere il giusto personal trainer è essenziale per voi, per la vostra salute, non è indispensabile, però se avete degli obiettivi specifici è importante. Mi raccomando, fatelo per voi stessi, per la vostra salute, io vi auguro tante belle cose, ciao ciao!